Ciao a tutti ragazzi e bentornati qui, io sono Nova Electric. Oggi andiamo a vedere il mio primo unboxing condiviso con voi Perché quanto mi ricordo, controllerò dopo, comunque non ho mai pubblicato un unboxing Ho ordinato un po' di roba, mi sono arrivati dei pacchi abbastanza grandi e eh, adesso andremo a vedere, il, la, faremo un unboxing di queste due cose, allora se è corretto secondo i pacchi, al, questi qua in teoria dovrebbero essere dei sensori PIR che ho ordinato, che sono quei sensori di movimento quando passi davanti inviano il segnale per Arduino, per farvi capire i sensori, questi qui sono quelli tipo delle luci, quando passate per esempio il negozio. E passate sotto una luce si accende la luce e queste qua sono delle piante dell'orchidea che ho ordinato online Però prima siamo passati alla modalità invernale, non so se riesco a farvi vedere Non riesco a farvi vedere Ho le calze invernali con il pinguino sopra Non so se aveste visto bene però sono le calze invernali a tema pinguino quindi ci stiamo preparando per Natale e magari faremo anche un video. Di... Abbiamo prima un attimo, questo qua non serve il coltellino. Chi ha messo il super attack? Invece sì che serve il coltellino. Stiamo attenti perché non so, non mi ricordo sinceramente cosa c'era dentro. se era, era una roba fragile che avevo preso, non mi ricordo. Allora, vediamo subito. pluribolt lo gettiamo via ok sono 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 sono 10 sensori tir la bustina questa qua vi chiamo di romperla che le tengo tutte ok eccoci qui sono la bellezza di 10 sensori tir sensori infrarossi ho preso questi qua 10 perché non si sa mai magari se n'è uno difettoso L'ho preso in sostituzione appunto perché eh, quello che avevo preso all'inizio Il primo che avevo preso era difettoso E quindi dopo un po' di utilizzo era andato a eh, rovinarsi il sensore E basta aveva deciso di non funzionare più Qui come vedo Allora abbiamo questo qua è un po' storto, ma fa stesso. Abbiamo i tre cosi del sensore qua sotto GND, VCC e segnale, come quell'altro. Primo sensore sembra a posto, le saldature, devo dire, sono un po' altine nei condensatori, ma va bene lo stesso per farvi capire. Questi sono i sensori PIR, che dicevo. ok questi sono i miei 10 sensori PIR ho controllato sembra tutto a posto per adesso poi vedre, vedremo comunque se ce n'è di difettosi o no guardando i componenti un po non dovrebbero esserci problemi comunque sono messi bene allora vabbè i condensatori alcuni sono un po' sparti ma non influiscono li mettiamo da una parte spostiamo le bustine anti elettrostatiche allora, apriamo vediamo come ok abbiamo oltre la scatolone del pluriball poi abbiamo quella fattura ok che la mettiamo lì poi la metteremo via abbiamo il bellissimo pluriball quello che è schiacciato le fanno ah, rumore e teoricamente qua allora abbiamo carta da giornale tanto giornale mettiamolo lì per terra un attimo cioè, sono... se abbiamo un quotidiano intero come allora con cautela togliamo tutto lo scotch ok mamma mia quanto scotch hanno messo è un paura che, che scappasse via allora domani vedrete sul giornale Fuga di orchidee da furgone blindato per mancanza di scotch. Ok, teoria abbiamo aperto, non c'è più nessuno scotch. Vediamo, abbiamo sempre l'articolo cosa dite. Previsione, oggi e domani una tregua dalla pioggia. Ok, ok. raga cioè, ci hanno. No beh, allora A parte che hanno fatto ho preso un giornale e hanno fatto striscioline e c'era un ragno e c'era un ragno. C'era un ragno, c'era un ragno, c'era un ragno. No, non è che ho paura, ma non voglio fargli del male, quindi Attualmente ti metto nella bustina. Dove sei? Ehi, hey, spider Vieni qua. ringrazio Nardot Cappello, l'azienda agricola per questo regalo extra. Dopo lo mettiamo fuori su una pianta, allora questa qui. Ah, ok. Ah, ma si era proprio ah, aveva la casetta proprio qua dietro. Vabbè, puliamo il cartellino, puliamo un po'. Eh, ragazzi, quando c'è. si lavora con le piante è così, allora. Questa qui è una piantina, un'orchidea di Neofen, Neofentia Finentia, Neofentia Falcata, è, è alla specie delle bande, ha il suo bellissimo muschietto, bella ancorata, vedo, al suo supporto, è un'orchidea mini. Subito, allora, impressioni, sapevo che era piccola, ma non pensavo così piccola. Vedo che ha parecchie radici abbon abbondanti Essendo su sughero dovrò mh, regolarmi bene con l'acqua Perché ne avrò veramente bisogno un sacco Ne ho al un'altra Altre su sughero che ho messo io Così io ho notato che necessitano spesso di acqua Ok, allora Come, di come vi dicevo Pensavo comunque che fosse un po' più grandina Ma comunque ci sta eh, Allora, non hai fiori Ma vedo che comunque sono una pianta madre con altre due piantine più piccole e qua al lato non so se riesco a farvelo vedere qui al lato ne sta spuntando una quarta questa qui è anche l'orchidea samurai viene chiamata guarda guarda è strano guardare in alto cioè sono abituato ad averlo frontale ma non riesco perché sennò va a finire tenendo frontale non guardo dove la metto e va a finire che si sporco in giro già quello giornale lì ha creato un disastro, ma vabbè, comunque bello anche il pezzo di ha una bella forma. Mi piace tipo Sicilia, eh, mi piace. Comunque, vedo è in buone condizioni. Anche di salute. Le radici sono belle gonfie, non vedo che non soffre comunque l'acqua, non ha sofferto, avuto problemi di sofferenza idrica. C'ha questo sfagno. Che alzando appena appena vedo una puntina verde quindi è tuttora in crescita un pochino adesso comunque si fermerà perché è inverno la mettiamo qua da parte un attimo e andiamo a vedere questa qua che dovrebbe essere un bulbo bulbofibrum a quanto avevo ordinato non lo so è in vaso ed è bella grande cioè è in vaso ed è bella grande tanto si vede anche la piccolina lì vicino Prendiamo il nostro taglierino, c'era lo scotch pure sul vaso, va bene. Uh. Ok, allora so, sono, ah sono pure, no raga, c'è, Allora, no, raga, raga, raga. Ok, calma, calma, calma, calma. Allora, via i tocchetti qua, i, le striscioline di nastro, quel cavolo che è Il quotidiano, il giornale, quel che sia. E raga, c'ha il fiore questa. C'ha il fiore, non ci No. Mi è arrivata in fiore, bellissimo. Gli hanno messo appunto questo qua proprio per proteggere il fiore. Vediamo di non fare gli ultimi danni, proprio fa viaggi di chilometri, si salva, arriva qua, BAM, distrutto il fiore in 5 secondi. Ok, ha solo due fiori, uno stero, due fiorellini, ma sappiate che per me è un evento epocale. Prima pianta ordinata mi arriva in fiore. Beh, bellissimo, ragazzi, oddio, sto qua a mettermi una scatola perché vuole tanta acqua. E questo l'ho capito col bulbo film che c'avevo. Già, che c'ho ancora eh, che soffre un po' perché devo ancora bene capire quanta acqua dagli. quindi soffre un po' per quanto vedo, ha bisogno di tanta acqua. Aumenteremo le, le innaffiature. allora, oh, è disastro, <ride> allora, puliamo il cartellino che ci tengo questo allora. Innanzitutto, premessa, ho preso questa Bulbofillum che non doveva essere questo subito. Subito volevo prendere il Bulbofillum odoratissimum, che è la specie che ho già una piantina piccolina. Ho detto ne prendo un'altra che magari le unisco così faccio un cespo un po' più grandino. però poi ho detto è una specie che già. già Cambiamo specie, ho fatto la ricerca nelle specie botaniche che c'hanno, che sono specializzate in specie botaniche e mi è scorso davanti all'occhio, passato. mi è passato davanti, è proprio qua, passato proprio così davanti, Santa Claus. Ho detto, come? Aspetta, guardate, attimo, guardato bene e... Eh. Raga, mm, vabbè, eh, questo si chiama Bulbophyllum Santa Claus, è una cosa fantastica, aspettate, così magari. No, c'è l'effetto specchio, vabbè. Si chiama Bulbo Santa Claus. E ho detto, beh, perché siamo in Natale, perché no? Adesso ci manca solo il Bulbo Rudolph, Rudolph, la insomma. Ci manca anche lui, Rudolph, 6, 12, 12, 12 7 Rena, quelle che erano, e abbiamo la famiglia completa. Comunque, tralasciando, rimettiamo il cartellino al suo posto ragazzi sono euforico via la carta che la teneva umida con tutto sto scotch che non ne posso più e guardiamo allora intanto qui abbiamo il fiore che speriamo che si apra senza problemi c'è un sacco di germogli nuovi qui c'è uno scanso il bulbo c'è uno scanso e qua c'è la gemma che poi può partire o un altro bulbo come questi, tipo qua, riesco a farvelo vedere, qua che ne è partito un altro, è arrivato qua, oppure parte il fiore, guardate che bello, proprio è piccolino, il bulbo fino fa un fiore molto piccolino, ok bello pulito adesso, dovrebbe essere un viola scuro in teoria, se si apre ve lo faccio comunque vedere, quando si apre vi aggiornerò. Questa qua domani inizierò a dargli un po' di acquetta leggera, nebulizzata, mentre questa adesso è ancora bella bagnata, quindi direi di aspettare mh, dopo domani, non lo so, adesso vedrò come regolarmi. No ragazzi, sarebbe bellissimo, cioè adesso il cioè voglio vedere il fiore, comunque adesso cercherò una foto da internet e vi metterò qua la foto del fiore che è veramente bello. Mi piace un casino e è un viola rossiccio. quindi una pianta più natalizia di questa non poteva esistere nella mia collezione che sto iniziando ad espandere comunque vi farò un video riguardo più avanti quando saranno in fiore ovviamente quindi con le due orchidee il bulbo fillum santa claus e la questa storta, NeoFenzia Falcata e mio, i miei 10 sensori PIR vi salutano e vi dicono salute e drizzate a tutti, scrivetemi, commentate...